Buon pomeriggio. Eh, un saluto a tutti gli ascoltatori. Buon pomeriggio a voi. Allora, consigliere, piani di zona, massima francazione. Cioè che vuol dire l'obolo da pagare al comune per tornare eh, in possesso pieno eh, di queste case nei piani di zona. La truffa fatta a tanti romani, ma fatta anche alle casse comunali, fatta anche eh, alla Regione Lazio che non ha controllato. A che punto siamo? Perché noi ne abbiamo parlato con l'allora Assessore eh, Berdini mh, qualche mese fa, ne abbiamo parlato anche oggi con i comitati dei cittadini, penso a Monte Stallonara, però ci sembra che la procedura di affrancazione sia, stia procedendo molto lentamente. Allora, guardi, buongiorno, allora, sono buongiorno. due temi differenti, sì, il, ma collegati, che riguarda... Co differenti ma collegati. Assolutamente sì, però sono differenti nella loro natura sia giuridica che amministrativa di piani di zona per quello che riguarda eh, le operazioni che stiamo portando a termine, e quella che si è conclusa venerdì, eh, sul, sul rispetto dei prezzi massimi di eccezione e che poi insomma, in qualche maniera apre anche il controllo verso la corretta esecuzione delle opere pubbliche che erano legate a queste operazioni sono una, una cosa, una questione. L'altra è quella delle affrancazioni che è partita tra l'altro ad agosto e che procede molto a rilento come dice lei è un'altra. Eh, è chiaro che eh, sono molto collegate ma per quello che riguarda eh, il diritto amministrativo hanno due percorsi ben distinti. E allora come ci si sta muovendo? Allora facciamo il punto su queste due eh, diciamo... Ma braccia dello stesso corpo tanto sui piani allora, di zona l'inchiesta guarda... della magistratura che va avanti ci sono degli indagati no? Se ovviamente sì, insomma, sì, sì. Si sta la magistratura continua ad andare avanti rispetto a questa situazione al momento però e questa è una domanda che ci fanno in tanti nei piani di zona dove si stanno attualmente vendendo le case da parte dei costruttori che partecipano ai piani di zona e ai privati viene controllato il prezzo di vendita. Parlo delle case di, di oggi e eh, non quelle di dieci anni fa. Sì, allora per quanto riguarda ripeto, le affrancazioni, l'amministrazione ha preso atto che il, il dispositivo che ha inoltrato a, a, ad agosto ha prodotto presso gli uffici un a, lavoro che noi riteniamo comunque ancora non soddisfacente, quindi è già intervenuta a, a dicembre con... A, un nuovo diciamo aiuto nuove risorse ma anche queste comunque non stanno dando i risultati che attesi quindi è chiaro che adesso andremo a eh, non posso anticipare nulla ne andremo ovviamente a, eh, a definire un nuovo una nuova modalità ah, per questo. poter eh, affrancare in eh, termini molto più veloci ah, quindi per questa, questa è una di... novità questa è una novità su cui state lavorando in questi giorni quindi sì sì beh è chiaro comunque le quelle che sono le esigenze della cittadinanza vanno messe al, al primo punto. Eh, noi quando diamo una disposizione agli uffici ovviamente la diamo anche in funzione di quello che è la risorsa disponibile e in questo momento le risorse disponibili oltre a essere poche sembra anche insomma, che non riescano a eh, gestire la mole, il carico di lavoro che gli arriva attraverso queste, queste procedure insomma, di, di, di affrancazione. Eh, per quanto riguarda invece i piani di zona il discorso è completamente differente perché come sa lei, come lei sa, noi abbiamo avviato a inizio settembre un'altra un diciamo, filiera di amministrativa che era il controllo su tutti i piani di zona, ripeto, per quello che riguarda il rispetto dei prezzi massimi sia di recessione e di locazione. Questa quest attività da parte de, degli uffici è stata portata avanti al momento ci sono delle valutazioni da parte nostra e anche qui ci sarà una importante novità a breve perché ovviamente insomma, noi quello che vogliamo ottenere è il risultato e non, per quanto ci riguarda insomma, non, non abbiamo intenzione di come dire, di, di star dietro a, a quello che comunque per quanto riguarda gli uffici rappresentano degli ostacoli i problemi vanno risolti e quindi a fronte di, di, di, di, di evidenze no? non c'è altro che da fare che trovare delle soluzioni alternative. Quindi insomma mi pare di poter dire che c'è un'attenzione un massima da parte dell'amministrazione comunale a trovare una soluzione che dia rapidità di risposta ai cittadini romani interessati. Questa mi pare la cosa che va accolta no? rispetto a, a quanto lei ci diceva. Il rapporto con la Regione, perché della Regione non si parla mai, ma anche la Regione ha una responsabilità Guarda, io la sento molto bassa, faccio una certa fatica a essere... Eh, Chiedo alla regia mia, se mi alza sì. i toni. Dico il rapporto sì. con la regione. Sì, no ma ho capito la domanda, eh, ho capito, sì, mi, sì, mi, sì, mi perdoni. Guarda. Sì, il rapporto con la regione è, eh, eh, come in tutti gli enti locali, un rapporto che è basato rispetto ai contatti che avvengono tramite... Eh, frutture di assessorati essere. quindi sta andando avanti noi abbiamo rilevato anche lì eh, rispetto a tutto per quello che riguarda i piani di zona una lacuna perché eh ovviamente certo. eh, in le tabelle riferite ai prezzi dovevano essere uno strumento che la regione doveva mettere a disposizione e che invece insomma è stato in qualche maniera delegato al comune anche questo ha comportato eh, come dire, un, la mancanza del controllo così detto analogo ora chiaramente cercheremo di capire eh, attraverso il nuovo assessore quali possono essere le misure per poter rimettere in piedi questo strumento che per noi è fondamentale, insomma, no? da parte anche di un'altra amministrazione, avere quella forza sinergica, soprattutto per quello che riguarda le risorse, come dicevo prima, per poter eh, dare ai cittadini delle risposte anche nei termini del controllo, quindi il corretto funzionamento, la giusta applicazione della norma. Tanto ci è arrivata, chiedo alla redazione la conferma, un comunicato dell'assessore all'urbanistica, il neoassessore all'urbanistica che dice che a Tor Vergata, sempre in riferimento ai piani di zona, sono stati requisiti otto immobili su cui pendeva lo sfratto per chi ci stava dentro e attraverso diciamo, questa requisizione il Comune impedisce lo sfratto di otto famiglie, anche questa mi sembra una buona notizia mi sembra. È un, è un provvedimento su cui stavo lavorando da tempo, si è perfezionato in ore. Eh, a seguito dell'avvio della procedura di, di um, risoluzione del, del diritto di concezione della superficie su cui erano stati costruiti questi immobili, quindi non si tratta di un di requisito, in realtà si tratta semplicemente di essere tornati in possesso, in possesso attraverso il diritto di superficie. Sì, eh, nel rispetto di quello, che era, di quello che è lo strumento che regola il uh, contratto tra la pubblica amministrazione e l'operatore uh, privato e lo strumento è la convenzione dove c'è scritto tutto basta semplicemente Leggersi. applicare quello che c'è scritto in questa convenzione soprattutto per quello che riguarda il disciplinare dell'articolo 14 e l'articolo 15 per quanto riguarda le sanzioni è tutto molto chiaro, bastava farlo noi siamo molto stupiti rispetto al fatto che in questi, io sono ho fatto un post, se... insomma, ancora ho detto 20 anni in realtà per quanto riguarda la del gara sono eh, 18-17 anni che va avanti questa cosa e comunque insomma sono una quantità di tempo assolutamente assurda, cioè noi in qualche maniera adesso anche al di là del, del nostro compito, del nostro mandato amministrativo c'è cioè, anche un piano umano, cioè mettiamoci eh, ecco, insomma, in queste situazioni familiari no, dove tutte le notti eh, c'hai questa paura e il giorno dopo ti verranno a togliere la casa, la, verrà, la metteranno in vendita all'asta no, nonostante tu quella hai pagata, cioè, non era una cosa bella e chiaramente insomma basta, semplicemente bastava anche al tempo applicare la norma. Invece sono stati fatti una serie di provvedimenti uno per l'altro che hanno in qualche maniera disatteso, oltre ad aver disatteso la norma, scusate, hanno fatto anche in modo di avviare in parallelo dei procedimenti giuridici che insomma, hanno, hanno creato una confusione terribile con eh, ulteriore spesa da parte di questi cittadini di insomma, eh, spese legali, cioè, no, l'assurdo, l'assurdo totale. L'amministrazione doveva in qualche maniera controllare anche a tutela di quello che è eh, il finanziamento pubblico, un finanziamento che è pagato, come tutti sapete, da tutti i cittadini. E quindi questa roba è abbinata. Noi abbiamo appena iniziato a governare, ma anche in otto mesi eh, può essere oggi una città. Però ecco, questi sono segnali che vogliamo dare in maniera molto chiara. Siamo stati eletti per questo cioè, normali cittadini che applicano le leggi per quello che sono e allora io ringrazio il consigliere Pietro Calabrese ovviamente rimaniamo in attesa di queste novità anche per quanto riguarda l'organizzazione diciamo, del lavoro che serve ad affrontare eh, l'emergenza soprattutto del, eh, di chi vuole liberare dai vincoli la propria abitazione e a risentirci presto, buon lavoro grazie a voi, grazie a voi.